ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi ci troviamo qui nel social club nella mia pagina del social club perché voglio insegnarvi a mettere diciamo, dei colori moddati nelle vostre crew e ad avere dei colori particolari io proprio per questo scopo diciamo ho una mia crew creata appositamente per questo che si chiama Change Color dove faccio tutti i miei esperimenti per quanto riguarda i colori ragazzi quindi andiamo a vedere subito di che cosa si tratta e di che cosa sto parlando allora in primis dovremmo essere amministratori di una crew o, eh, consiglieri insomma mh, qualunque cosa che ci permetta di poter modificare eh, diciamo la crew quindi a questo punto ragazzi come vedete io qui ho il eh, trasparente qui e se vado a cliccare qui sotto non c'è nessun colore ragazzi perché perché ho messo un colore moddato allora eh, per farvi capire meglio di che cosa sto parlando questi sono um, tutta una serie di, di colori moddati, chiamiamoli così: che con l'aggiunta di, di perlescenti eh, cambieranno proprio radicalmente il colore. Poi parliamo del codice esadecimale, delle estensioni aggiuntive. Allora, le estensioni sono queste: A, A, A, F, F, F, -F -5 -5 -5 0 00. -0 sono delle estensioni che vanno applicate a dei colori colori anche colori qualunque comuni che il social club non ci lascia applicare normalmente noi con queste piccole estensioni e passando per altre vie eh, potremo applicare questi colori adesso cercheremo di capire bene di che cosa sto parlando per esempio ragazzi allora, se io tentassi di incollare questo codice esadecimale, questo qui, ok? Andiamo a copiare, facciamo copia, e andiamo a tentare di incollarlo qui. Innanzitutto non, non andrebbe, diciamo, tutto il codice, perché? Perché andrebbero solamente poche lettere di questo codice, 991A00. Quando io andrei a salvarlo, salverei forse il colore ma non è il colore che io voglio salvare ragazzi non è questo il colore che io voglio salvare ma è un altro ragazzi allora andiamo a vedere in pratica quello che eh, noi avevamo tentato di salvare è questo 20800 a che non ci ha fatto salvare quindi per salvare questo colore che cosa dobbiamo fare? è semplicissimo ragazzi andiamo in ispezione elemento o analizza elemento nel caso di firefox e andremo a cercare le stringhe che ci interessano, le stringhe marcate input ragazzi quindi abbiamo input id crew color valore 991000. ok adesso andiamo a cambiare questo valore che è quello che abbiamo impostato ora quel rosso brutto di merda lo andiamo a cambiare quindi andremo a selezionare la nostra, il nostro valore lo evidenziamo incolliamo l'altro che poi vi lascerò i link in descrizione degli altri valori e eh, lo selezioniamo ragazzi, e gli diamo invio poi dobbiamo modificare un'altra stringa che è sempre input ragazzi. Quindi andiamo a cercare l'altra stringa. Uh, spam spam spam div. Vediamo, vediamo se la trovo. No, mi sembra che sia più sopra. perché comunque dobbiamo modificarle tutte e due le stringhe, eccola qui e questa stringa allora una è questa e si chiama crew color ok? e dovete cambiare il valore l'altra è eh, questa qui che si chiama create crew form color e quindi anche qui andremo a cambiare il valore andremo a impostare il valore che noi vogliamo impostare questo caso facciamo doppio clic selezioniamo tutto quanto quello che vogliamo cambiare facciamo tasto destro del mouse facciamo incolla incolliamo il valore che è 2e0800 a e diamo invio ragazzi dopodiché possiamo chiudere tranquillamente la, la finestra di ispezione elemento e andremo a salvare la grew, ragazzi facciamo salva grew se non fate questo passaggio non ve lo salva ora voi non vedete un cazzo qui vedete che il colore è rimasto sempre quello però se io ricarico la pagina avremo un colore trasparente ragazzi che il colore trasparente adesso entriamo nella pagina della grew è questo qui ragazzi è un colore che non ci lascerebbe mai mai mettere il social club, e questo è l'unico modo per, eh, per mettere questo colore. Ok, ragazzi, spero che questo tutorial sia abbastanza chiaro. Io adesso vi metterò questi 10 colori in descrizione. Poi ne andrò a mettere una settimana di questi colori. Con il percrescente consigliato da mettere eh, con questi colori. Ok, ragazzi, quindi io. Come ho già detto vi lascerò questi colori, se volete vi lascerò anche le estensioni eh, aggiuntive, relative, da mettere in, nei codici asadecimali, in pratica, per poter sperimentare colori nuovi come, come volete voi, insomma. Però io intanto vi lascio le catture di questi colori con il relativo numero, insomma, di questi colori. Vedete qui ce ne sono 10, io ve ne voglio lasciare 10 questa volta. Poi ogni settimana andrò a mettere dei, dei colori, insomma, dei colori nuovi. E come ho già detto, vi lascerò gli screen di ogni singolo colore e con il numero, non so, hashtag 6 è quello lì, hashtag 8 è quello lì, hashtag 10 è quello lì, ragazzi. Quindi, detto questo, eh, vi lascio al resto del video per vedere i colori. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.